Streaming sta per iniziare sei dal vivo. Salve cari amiche e cari amici. Qui il vostro Santenchan cian che vi parla. È iniziato un nuovo streaming. Io qualche tempo fa ho caricato un video di prova con la mia vecchia filmatrice, eh, il larga, vc e velio. Che ormai non gli funziona lo schermo, e che ho dovuto collegare a un uh, smart TV. però parliamo della puntata di oggi vi ricordo che ogni volta che voi mi dite tanto nel mio profilo di instagram come nei commenti in che poi mi è rimasta questa etichetta test e clock non so da dove è saltata fuori forse della filmatrice l'avevano testata quale volta mi dite ma perché non carichi più dei video ma perché non fai più delle live io vi dico perché non ho tempo ma mi raccomando andatevi a guardare i, i video che ho fatto nel passato perché li ho fatti con molti sforzi negli ultimi sei anni il 7 febbraio 2019 il mio canale compie sei anni e il 26 gennaio del 2019 io compierò 50 anni. Quindi mi raccomando, andate a guardarvi i miei eh, vecchi video. Guardateli il più possibile. Poi un'altra cosa. Se voi eh, guardate i miei video e gli date like, lasciate un commentario del tipo bel video, mi è piaciuto un sacco e tutte queste cose. Questo lo dico per i nuovi che mi guardano perché in questo modo io che filtro i commentari so chi mi commenta i video quindi chi lo ha visto o chi li ha visti gli ha dato like lo ha guardato e lascia un commentario in questo modo io vado sul suo canale e a seconda di quanti video ha guardato del mio canale e gli ha messo un commentario gli ha dato like io faccio lo stesso andrò nel suo canale e dirò che bel video molto interessante e gli darò un like così ci sarà la visualizzazione del video mi raccomando guardate quanti più video miei potete dategli un like e soprattutto lasciate un commentario quando lo state guardando in modo che io mi accorgo che lo avete guardato perché se voi guardate il video aspettandovi io guardi il vostro, io non so se chi l'ha visto il mio video, capito, non mi arriva la notificazione, tizio Caio Sempronio ha guardato il tuo video, anche se gli date un like, molte volte non mi arriva la notificazione di chi gli ha dato like. Quindi dategli like, guardate il video e commentatelo. Io passerò dal vostro canale leggendo il commentario, e guarderò i vostri video video guardate dei miei più io guarderò i vostri eh, detto questo passiamo al tema del giorno quello che abbiamo assistito nella giornata di ieri è stata una cosa incredibile veramente un inferno dantesco io eh, mi ricordo di un film del 66 che non so se ho visto del tutto ma c'è in internet eh, pari Hard, cioè Parigi in ce brucia Parigi, arde la trama era in pratica che nella ritirata, Hitler voleva bruciare Parigi, e qui si svolge tutto il dramma. Che poi alla fine il generale tedesco non brucia Parigi, tutto un intreccio di personaggi, no? Ebbene quello che i, gli unni. I teutonici di hitler non sono riusciti o non hanno voluto fare ardere parigi bruciarla tutta durante la ritirata come voleva fare l'uno di hitler lo sono riusciti a fare i propri galli i propri francesi alla loro capitale perché ieri è stato più micidiale quello che si è visto che in tutto il film parigi arde allora è veramente una cosa molto contraddittoria, eppure è la realtà. La realtà a volte supera la finzione e supera la fiction, supera i film, supera qualsiasi cosa, supera il disordine che c'è nel mio scrittorio. Se voi lo potrete vedere, comunque ultimamente l'ho ordinato, supera che sto tergiversando. Però mi dà fastidio il disordine, quindi ogni tanto sistemo. Anche se sistemo cose elastici, cose che non hanno nulla a che vedere, per vedere però li allineo. Addirittura questo dell'aperitivo che conservo una spadina di plastico. Ehm... Già preso, ma lo conservo. Ah, ecco perché non si metteva piedi. Perché allora, eh, vi rendete conto a che grado di follia siamo arrivati? Comunque, almeno loro lottano contro il caro vita. Gli aumenti pazzeschi che ci sono in Francia, noi in Italia, che abbiamo fatto nel 2016-2017? Con i mobili ricchi o poveri che siano, gli danno fuoco per protestare contro le prepotenze del potere. Perché ormai i gilet gialli non protestano contro il caro-vita, contro l'aumento della benzina, o protestano contro la prepotenza del potere. Che siano francesi di sinistra o di destra, ricchi o poveri, professionisti, disoccupati, proletari, lavoratori, ingegneri, banchieri sanno tutti, invece noi siamo un popolo di poltroni perché sempre guardiamo porta a porta, perché sempre ci accontentiamo di guardare Sant'oro, di guard leggere travaglio, di guardare video di travaglio. A noi ci devono servire la pappa già pronta e ce la devono imboccare. Quindi noi sentiamo di fare della protesta civile soltanto, soltanto perché eh, vedi siamo informati. Abbiamo dossier, abbiamo tutti questi programmi tipo report. Per cui noi abbiamo un pensiero critico, ma non facciamo nulla per protestare, non scendiamo in strada. E mi ricordo che c'è stato un effetto virale: tutti a protestare perché ci avrebbero fatto pagare due centesimi le buste di plastico nell'ipermercato della frutta quando guardate nel mio canale che c'è un amico mio di instagram che protesta in un video per l'aumento dei sacchettini di plastica, cercate sacchetti di plastica, sacchetti della spesa ci lamentiamo per i 5 centesimi o ormai saranno 15 non so che ci fanno pagare sui sacchetti di plastica quando invece la benzina ci aumenta ogni giorno è altro che 5 di 5 centesimi quando ci aumenta il cibo e altro che di 5 centesimi come protesti perché devi pagare per la prima volta un sacchetto di plastica due centesimi quando la frutta che ci metti dentro al chilo è aumentata di 5 euro ma siamo pazzi noi in italia invece in francia che aumenta la benzina aumenta tutto distruggono tutto in protesta come hanno fatto molti anni prima in belgio non che si mettono a fare dei meme viralizzare dei meme in internet per protestare contro l'aumento dei sacchettini di plastico di due centesimi perché noi italiani siamo furbi noi pensiamo facciamo delle cose sarcastiche e ironiche sull'aumento delle buste di plastico così si viralizza il video si viralizza la foto e io faccio dei soldi siamo troppo individualisti invece bisogna protestare collettivamente scendere in strada scendere nelle piazze non dico che bisogna distruggere e bruciare tutto come hanno fatto in francia per carità io non istigo nessuno né alla violenza irrazionale né alla distruzione però voglio dire c'è una bella differenza tra il rimanere in casa prima di internet a guardare la tele a ascoltare la radio a leggere i giornali di opposizione poi viviamo in una matrix tutta questa opposizione guidata tutta questa medianicità guidata tutte queste cose eh, guidate che sembrano fatte apposta e non ci rendiamo conto che la realtà ci sta passando di lato la realtà ci sta passando addosso la stiamo vivendo ma non ce ne accorgiamo perché la scatola stupida la scatola per stupidi che è il televisore anche se nel corso dei decenni è diventato intelligente perché prima ha avuto un, un servizio telematico poi perché è diventato le tv poi perché è diventato smart tv eh, ve lo ricordavate quando ancora non c'era internet ma potevi vedere c'era una pagina di informazioni no tipo una chat beh la scatola il contenitore vuoto che è il televisore è evoluzionato ma il contenuto non è cambiato neanche in internet ci versano sempre le stesse porcherie e allora io dico la protesta non passa per essere degli spettatori passivi bisogna sapersi rappresentare ciò che in italia non sappiamo fare e invece esagerano i nostri eh, vicini eh, galli che veramente eh, i francesi hanno fatto uscire dal loro interiore il selvaggio il gallo pitturato di blu in piedi di guerra che avevano dentro e hanno bruciato molti edifici in francia ne hanno arrestati parecchi in confronto il g8 di genova pestaggi incluso è stato la ricreazione di un asilo nido in italia capito quello che hanno fatto in francia in confronto eh, il g8 di genova è stata la ricreazione di un asilo maternale di una scuola eh, dell'infanzia gli hanno spaccato tutto hanno picchiato tutti hanno buttato la casa dalla finestra perché hanno rotto tutto volevano andare nel museo del louvre e bruciare tutto erano veramente molto incavolati molto molto incavolati Veramente si sentono molto repressi, ma molto delusi dal potere politico. Orfani dello Stato volevano fare un'altra rivoluzione francese: tutto il mondo diceva, Questa è una nuova rivoluzione francese. Poi per aggiungere più dramma al dramma, il cielo di Francia era diventato cupo per una tempesta, per, per le nuvole, si è, era diventato notte prima del tempo. E quindi, che dire? Eh, veramente mi è venuto in mente, citando qualcosa di letteratura. Vediamo se faccio un tempo a leggervelo. Ecco, io mi ricordavo di questa di questa composizione di Charles Baudelaire, I Fiori del Male. Leggetelo. È un libro di poemi molto interessante questo è il poema numero 78 quando come un coperchio il cielo pesa grave e basso sull'anima gemente in preda a lunghi affanni e quando versa su noi dell'orizzonte tutto il giro abbracciando una luce nera triste più delle notti e quando si è mutata la terra in una cella umida, dove se ne va su i muri la speranza, sbattendo la sua timida ala come un pipistrello che la testa picchia su fradici soffitti, e quando imita la pioggia nel mostrare le sue strisce infinite le sbarre di una vasta prigione. E quando un popolo silente di infami ragni tende le sue reti in fondo ad i cervelli nostri ad un tratto furiosamente scattano campane lanciando verso il cielo un urlo atroce come spiriti erranti senza patria che si mettano a gemere ostinati e lunghi funerali lentamente senza tamburi sfilano né musica Dentro l'anima, vinta la speranza, piange e l'atroce angoscia sul mio cranio pianta despota il suo vessillo nero. Guardando le scene, le scene eh, attualizzate del film Parigi brucia o Parigi arde, nei telegiornali di tutto il mondo mi è venuta in mente questa poesia. Cioè ormai si è arrivati allo sconforto più assoluto non c'è una ragione per cui la speranza piange vinta e l'atroce angoscia sul mio cranio pianta despota il suo vessillo nero non c'è una ragione ognuno andava a protestare a bruciare a saccheggiare a incendiare forse se poteva a, a violentare a uccidere a sgozzare eccetera per i suoi cavoli. Ognuno sapeva perché stava lì, ma non sapeva neanche perché stavano gli altri. A un certo punto diventa una mischia selvaggia, furiosa e l'anarchia totale, la dissoluzione della società moderna o della società postmoderna, perché ormai siamo tutti postmoderni come lo era Baudelaire. Ma per avere una cultura dovete leggere. Leggete Baudelaire, che era il primo fra i postmoderni, secondo cui ha dichiarato lui comunque vi voglio leggere anche questo che mi è venuto in mente è proprio le flors du mal i fiori del male questa è l'introduzione al lettore stortezza errore peccato avarizia occupano i nostri spiriti e tormentano i nostri corpi e come mendicanti che i loro insetti nutrono educhiamo piacevoli rimorsi sono caparvi i peccati vigliacchi i pentimenti le nostre confessioni lautamente ci facciamo pagare e nel fangoso sentiero ritorniamo lieti illusi d'aver aver lavato con lacrime vili tutte le nostre macchie sul guanciale del male a lungo il trismegisto satana lo spirito incantato culla e il ricco metallo della nostra volontà viene svaporato da quel dotto chimico. Regge il diavolo i fili che ci muovono. Un fascino troviamo in ogni cosa ripugnante. Ogni giorno, senza orrore, tra il puzzo delle tenebre, di un passo verso l'inferno discendiamo. Al pari d'un dissoluto povero che bacia e morde il seno martoriato d'una puttana antica noi rubiamo al volo a volo un godimento clandestino e forte come un'arancia vizza lo spremiamo serrato brulicante come un numero smisurato di vermi nei cervelli ci gozzoviglia un popolo di demoni e nei polmoni ci discende morte a respirare come un'invisibile fiumana con lamenti lunghi sordi se stupro incendio se veleno e spada non hanno ancora con graziosi segni ricamato il banale canovaccio dei nostri miserevoli destini? e perché non ha, ahimè, bastante ardire l'anima nostra, ma fra gli sciacalli, le pantere, le cagne, gli scorpioni, le scimmie, gli avoltoi, i serpenti, i mostri che guaiscono, urlano, grugniscono, strisciano tutti nel serraglio infame dei nostri vizi uno ve ne più orribile, più maligno, più immondo. E se non si agita con grandi gesti e se non lancia in alto le sue strida, potrebbe facilmente far della terra una rovina e il mondo ingoiare in un unico sbadiglio. E il tedio, l'occhio gonfio di una lacrima non voluta, fantastica patiboli la sua pipa un tal suave mostro lettore lo conosci ipocrita lettore o oh, oh, mio simile o oh, mio simile o oh, fratello fu un genio fu un maestro ma voi vi rendete conto quanta genialità in un libro in un poeta come baudelaire e c'è gente che ha il coraggio di non leggerlo c'è gente che ha il coraggio di non leggerlo vergogna dovrete leggere giovani eh? e che, che molti che mi seguono hanno la metà dei miei anni e forse anche di meno sono dei millennials. voi dovete leggere baudelaire io l'ho letto quando avevo 16 anni capito voi lo dovete leggere tutto e non solo i fiori del male che io ho letto solo questo un tal mostro o ipocrita lettore tu lo conosci è il tedio se non fosse che sbadiglia fumando la sua pipa sognando patiboli cioè tutti noi potremmo essere dei Khan dei vandali dei, dei, come è successo a parigi perché è successo perché ci abbiamo un mostro dentro che non vede l'ora di esprimersi e, e invece se siamo pigri, se siamo indolenti, è perché non facciamo saltare questo mostro che distruggerebbe l'intero mondo. Il nostro tedio, che fantastica patiboli, fantastica, incendi, fant fantastica distruzioni, è anche responsabile della nostra inerzia. Se non fossimo pigri e indolenti in Italia, che stiamo a guardare la protesta in televisione? Che stiamo a guardare i programmi alternativi di protesta che seguiamo santoro che seguiamo travaglio dice baudelaire e lo diceva nel mille alla fine dell'ottocento probabilmente faremo come i francesi che si sono stancati di sognare di avere pari opportunità e di avere risorse sociali per andarsela a procurare con le buono con le cattive ecco perché in italia non succede nulla dicevano che italia non sarebbe mai stata come grecia che italia non sarebbe mai stata eh, come adesso diranno che italia non sarà mai come venezuela o come francia che non solo parigi hanno bruciato ma il fatto eh, che ciò che lo ha detto Aristotele lo ha detto anche l'autore del Leviathan, che adesso non mi ricordo il nome, che ciò che ci rende civili è perché la società ha creato un mostro, il Leviathan, che nel Vecchio Testamento, nella Bibbia, è un mostro marino il Leviathan, che dice sulla terra non c'è potenza che lo possa egualare a parte Dio allora nessuno gli si può porre a Leviathan. E quindi questo filosofo, l'autore del Leviathan, che adesso non mi viene in mente, ma che ho letto, non so se Hobbes, Hobbes, credo che era britannico, ha detto che la società moderna ha creato, o da sempre, la società umana ha creato lo Stato usa metodi repressivi a cui l'individuo non può contrastare perché sono potenti questi metodi coercitivi e repressivi e che per il benessere collettivo visto che tutti noi vogliamo avere sicurezza stabilità e benessere abbiamo rinunciato a parte dei nostri diritti e delle nostre libertà perché sappiamo che per vivere tutti bene abbiamo bisogno di sicurezza quindi c'è questo Leviathan. Sociale, questo leviata anche lo stato che con i suoi apparati di stato e apparati repressivi ci garantizza a tutti i, una parità di diritti o ci dovrebbe garantire una parità di diritti e anche di privilegi ma anche obblighi e doveri allora che succede che questa è la civilizzazione per vivere tutti insieme dobbiamo tutti rinunciare a qualcosa ma dal momento in cui vediamo che in troppi stiamo rinunciando a troppe cose che solo in pochi sono sempre più privilegiati vengono le rivoluzioni la rivoluzione russa la rivoluzione francese e adesso questa rivoluzione dei giubbetti o gilet gialli nascono tutte queste rivoluzioni perché vediamo che il leviathan il mostro che era rappre che rappresenta lo stato è sempre più prepotente e sempre più tirannico e totalitario anche se presumibilmente oggigiorno viviamo in democrazia, in una repubblica democratica, e che i privilegi che ci rimangono sono pochi o nessuno. E allora c'è sempre più individualismo. Ritorniamo a vivere secondo le leggi della selva, della giungla. Siamo sempre più selvaggi, siamo sempre più barbari. E viviamo come nell'età della pietra, come i trogloditi, che ognuno andava a cacciare per conto suo e, e se il cibo mancava per una lepre uccidevano l'altro e addirittura lo mangiavano quindi eh, l'uomo come può regredire alla barbarie come può imbruttire semplicemente quando lo stato diventa repressivo che fa soffrire la gente e l'altro invece di far parte della stessa comunità della stessa collettività diventa il nemico allora il leviathan il mostro di Hobbes che è lo stato moderno e che con il suo potere incontrastato come il mostro biblico marino o sottomarino che viveva nei fondali dell'oceano eh, era l'unica potenza sulla terra che nessuno poteva mai sconfiggere in nessun modo nessun animale o essere umano né. forse ne addirittura ne aveva il governo dio chissà lo stato moderno ci domina tutti ma noi sappiamo che come eh, non so il buon pastore che governa le pecore in modo che nessuna pecora morda l'altra però se il buon pastore inizia a massacrare le pecore allora le pecore si ribellano al buon pastore e anche se mordono l'un l'altra si ammazzano l'un l'altra per sopravvivere è un po come se lo stato moderno diventa la la distopia l'utopia di Hobbes diventa la distopia di Orwell con la fattoria, no, di Orwell o 1984, il grande fratello. Quindi, eh, come dire, eh, viviamo in uno stato pieno di contraddizioni. Arriveremo a fare come in Francia o ci lamenteremo via social dell'aumento dei sacchetti della frutta nel mercato. Perché veramente aumenta tutto e noi ci lamentiamo, scendiamo scandalizzati a mandare dei meme perché è aumentato di un centesimo. che Devi pagare il sacchetto della frutta quando la frutta ti aumenta di 5 euro il chilo, da allora, chissà quanto è aumentata la frutta e già non se ne parla. Eh, vorrei che questo tema serio e non lo faccio per fare. Eh, audienze tutto però vorrei che questo tema serio eh, lo discutiate soprattutto lo commentiate qua sotto fatemi sapere cosa ne pensate e in modo particolare mi raccomando condividete il video con amici parenti conoscenti magari guardatelo con amici parenti conoscenti vicini di casa compagni di lavoro compagni di studio compagni di gioco di di attività sportive ricreative di merenda in modo che possiate commentarlo e dite alle persone alle quali condividerete il link perché in modo che aumentino anche le visualizzazioni che lo commentino il video perché vorrei sapere cosa ne pensate e poi proponete degli argomenti a riguardo di ciò di cui ho parlato proponete qua sotto delle tematiche e commentate poi ho lanciato un sondaggio il mio primo sondaggio perché youtube mi ha detto che potevo fare dei sondaggi rispondete vorrei sapere quali dei miei video vi sono piaciuti di più farò altri sondaggi se potete rispondete grazie però soprattutto rispondete a questo video cioè lasciate i vostri commentari le vostre impressioni su quanto è accaduto in francia cosa ne pensate che cosa potrà venire? perché magari francia sta a punto di uscire dall'unione europea macron dovrà presentare le dimissioni già nel passato eh, ha avuto tanti scandali mi ricordo quando la merkel e se non mi sbaglio sarkozy ridevano di berlusconi ridevano della situazione italiana che era critica fino al 2011 poi non ha più avuto nulla da ridere la merkel e il presidente francese e adesso che se la rideva fino all'ultimo eh, macron non ha più nulla da ridere ah, ah, ah, ride bene chi ride ultimo certo io non rido per la situazione dei cittadini francesi e di parigi in particolare ma rido per la loro classe dirigente anzi alla braccardi macron <sussurra> cioè capito no non ti offendere macron se mi guardi nulla di personale ma voglio dire criticare l'italia per poi eh, avere problemi ben peggio che in italia ma pensa alla tua base elettorale pensa a che questa unione euro economica europea sta dissanguando anche il tuo paese Pensa che bisogna o cambiare l'Unione economica europea o uscire fuori. Il problema è che se ritorniamo al franco francese, che non è come il franco dell'Unione africana che sta dissanguando l'Africa, eh, Francia sarebbe già un paese del terzo mondo senza l'appoggio economico delle ex colonie francesi in Africa che hanno il franco francese pensa che eh, pensate voi anche che senza l'euro l'italia con la lira sarebbe terzo mondo come nigeria allora rimanere in europa ci dissangua e c'è la fuga dei cervelli dai nostri paesi europei eh, io ogni mattina penso a questo e ci sono volte in cui credo che anche il mio cervello se ne sia scappato non so se all'estero o in giro per la stanza <ride> magari magari starà leggendo la mattina un libro però ho l'impressione che anche il mio cervello se ne sia staccapato ogni tanto e non solo svegliandomi la mattina però c'è fuga dei cervelli in italia magari devo andare all'aeroporto di fiumicino leonardo da vinci a prenderlo in tempo prima che scappi il mio cervello però ecco, devo prendere un taxi, taxi o oh, un autobus, perché non guido, non ho la macchina. Arriverei tardi. Chissà, magari siccome è un cervello medio prenderebbe una low cost con il rischio di crashare l'aereo e andare perso. Però Macron per me a parte se guardi questo video che mi piacerebbe tanto condividilo e dimmi quello che ne pensi non lo prenderlo a cuore quella pernacchia voleva essere satira voleva essere una critica costruttiva volevo spronarti perché se le cose continuano ad andare così e tu non segui i consigli di macroeconomica e di geopolitica che ho dato nel mio canale già anni fa e poi essere defenestrato dai tuoi concittadini invece devi riguadagnarne la fiducia allora mettimi macron se mi hai guardato o tutti coloro che fanno parte del suo gabinetto del suo governo tutti i suoi elettori magari anche in italia che commentino sotto perché macron ha fatto delle scelte che hanno portato i francesi a manifestare tutto il loro di senso perché non ho nessun commentario, nessuna chat. Invito quindi ecco, voleva essere una provocazione costruttiva la pernacchia a Macron. Non vorrei che qualcuno la segnalasse come oscena. Era la Bracardi, poi Giorgio Bracardi. Andatevelo a vedere in internet, ma che qualcuno di Macron qualche simpatizzante qualche lettore qualche persona non so della diplomazia dell'ambasciata francese vincolata a macron come mi commentasse le scelte di macron perché stanno portando alla deriva francia parigi e veramente si sono molto incavolati i francesi hanno perso la calma eh, come mai come si spiega tutto questo una persona mi ha dato un like, sono contento, forse è stato Macron, chissà. Io compartirei una live con lui, ma non c'è. Comunque, voglio dire, eh, io ho detto tutto quello che potevo dire. Ormai sono le 5 e 4 Ho detto tutto, ho detto di più, non voglio sfociare in altri argomenti. Allora, ricapitolando, visto che ho fatto 34 minuti e 10 secondi di live, sono molti e eh, poi da parecchio tempo che non faccio un video. Se non carico dei video per qualche settimana, mi raccomando, fatemi il favore, sostenetemi guardando i miei video vecchi, che ne ho quasi 900, grosso modo. Poi un'altra cosa. Se voi volete che io guardi i vostri video, gli dia like, questo lo dico per i miei iscritti che sono mille passa, ma anche per i nuovi che mi guardano. Eh, guardate i miei video nuovi e vecchi, ne avete 900 circa, dategli a seconda che vi piaccia, like o dislike. E soprattutto mentre lo guardate fate dei commentari che abbiano attinenza col video se possibile ma soprattutto commentate perché perché con il commentario che io filtro per sapere chi mi commenta perché è successo che per anni ignoravo il commentario a molti miei video perché non erano commentari filtrati e mi sono accorto che un mio vecchio eh, un mio video vecchio di 5 anni lo hanno commentato 20 volte ho ringraziato quel commentario Ho commentato quel commentario dopo cinque anni sta male allora io filtro i commentari ogni qualvolta mi commentano un video io so chi mi ha commentato il video quale video e rispondo al commentario allora vi consiglio guardare i miei video vecchi e anche questo commentare eh, il commentario più attinente possibile al video ma poi scrivete quello che volete Date like o dislike e io in questo modo andrò sul vostro canale e secondo il numero di video miei che voi guarderete darete dai like o dislike e commenterete. Io andrò nel vostro canale guarderò pari numero di video. Gli darò like perché non sono rancoroso. E poi lo commenterò cercando di essere pertinente all'argomento del video e poi vi dico anche un'altra cosa oltre al fatto di dirvi che lascerò quando possibile l'anteprima in alto dei video consigliati che sono ultimamente mi ha detto solo quelli più visti ma poi voi vedete tutti quelli che volete del mio canale e anche nei riquadri nelle anteprime negli angoli metterò i video più visti poi voi del mio canale potrete vedere quello che volete allora tutti i miei video li carico in common creative attribution cc questo significa che siete liberi di riutilizzarli cc due punti common creative attribution riutilizzo consentito questo significa che parte di un mio video parte di più di un mio video uno più video per intero come vi, vi pare a voi lo potete includere in un vostro video inglobare in un vostro video per fare un qualche cosa di creativo di critico di ironico o illustrare un argomento oppure li potete semplicemente caricare nel vostro canale l'importante è che nella descrizione eh, citiate il nome del mio canale con il link il titolo del video o i titoli del B dei video che utilizzate con i link e allora in questo modo potete riutilizzare i miei video tutti i miei video del mio canale il mio canale ha nella pagina principale cartelle di riproduzione questo significa che potete scegliere per argomento e poi potete inserire anche nella ricerca del canale parole chiave come spesa economia politica terremoti e, e poi potete scegliere in video nella sezione video per antichità del video per video più visti i video nuovi insomma eh, avete da scegliere eh, dicendovi questo vi lascio Utilizzate i miei video se volete, commentate questo per farmi sapere cosa ne pensate, condividetelo e dite alle persone alle quali condividete il video tutto quello che ho detto anteriormente. Che se vogliono che io veda i loro video devono vedere i miei. Dargli like o dislike e commentarlo per farmi sapere che lo hanno visto. Lo hanno, gli hanno dato like. Allora, io andrò nel loro canale se si iscrivono fatemelo sapere perché a volte non arriva la notificazione a volte la gente sceglie di iscriversi in anonimo e poi iscrivendosi a un canale pretendono che io li segua ma io non lo posso sapere se loro hanno selezionato di iscriversi in anonimo e poi vogliono essere seguiti da chi si iscrivono allora guardate un mio video dite che vi siete iscritti al canale e io vi seguo non voglio ripetermi commentate questo video dategli like e io vedrò un vostro video più video miei guardate ditelo anche ai vostri amici parenti familiari eccetera e più io video guardi, vostri guarderò commenterò e darò like non accetto gli insulti ma qualsiasi critica costruttiva riguardo l'argomento riguardo come l'ho esposto poi mi raccomando se c'è un video questo o tutti gli altri il cui tema vi interessa e pensate che io debba fare una continuazione o che lo ho esposto parzialmente lasciate un commentario del tipo ti è scordato di dire queste cose o continua a parlare dell'argomento in questi termini o vogliamo sapere queste altre cose del tema e io farò un video bis su quell'argomento per esempio riguardo parigi arde parigi brucia avete eh, dei temi da portare a questo video avete delle informazioni avete dei pensieri avete delle domande scrivetelo nei commentari e io farò un video bis eh, più riceverò più probabilità ci saranno che farò un video bis certo se solo una persona mi chiede un aggiornamento su un video no e quindi questo vale anche per tutti gli altri miei video se volete che io faccia un'altra versione dello stesso video in tanti dovranno chiedermi e apportare informazioni sul tema di cui tratto allora vi saluto il vostro Cian. grazie di avermi seguito un saluto a alessandro arcangeli Amletta Bloom, a Yigenis Love Live o come altro si chiami adesso e a tutti i miei amici di YouTube, di Instagram, eh, di Facebook. Seguitemi in TikTok, in live, non so come si chiama, ciao. Poi metterò in descrizione dei link. Sono presente anche in high five nell'ultimo video ho messo mi sembra il link di high five comunque high five sono presente anche lì ciao ciao e ancora nessuno mi ha chiesto che cos'è questo o che cosa sono questi sono tre uno due tre questo è il pentalfa lo conoscete ciao e buona domenica a tutti mi raccomando passatela bene e buona settimana entrante a tutti quanti eh, oggi dovrebbe essere 2 dicembre domani lunedì 3 dicembre mi raccomando comportatevi bene ciao ciao